Presidente faccio un unico intervento rispetto sia all'ordine del giorno che all'emendamento a prima firma di Priamo perché il contenuto è il medesimo anche se la dichiarazione di voto è differente spiego il motivo naturalmente sull'ordine del giorno mi eh, trovano eh, assolutamente d'accordo sull'esigenza di andare poi ad analizzare questa eventualità di sostegno economico a questo tipo di attività ehm, inserirla all'interno invece della eh, delibera diventa o potrebbe comunque devenir, ehm, diciamo eh, discriminatorio rispetto alle altre attività e quindi proprio perché in difesa um, di questa uh, categoria e proprio perché quest'atto non divenga uh, in seguito uh, impugnabile perché um, uh, prevede delle azioni discriminatorie rispetto alle altre attività commerciali, All'interno della delibera io non intendo mettere questa parte, quindi con l'ordine del giorno sono d'accordo e il, eh, voteremo favorevolmente. Con l'emendamento alla delibera invece non mi trovano d'accordo per i motivi che ho appena esposto. Um, ne approfitto per dire che questo um, documento, queste, uh, questa delibera uh, diciamo è o strume, eh, sarà, intende essere um, uno strumento degli uffici affinché ci sia un impegno efficace nei riguardi di questa categoria che siano ehm, rispettate e trattate con, trattate con chiarezza questo tipo di eh, attività e perché sia data eh, possibilità alle persone, eh, come ho detto ehm, in premessa, alle persone eh, diciamo, oneste di poter continuare a dare un contributo ehm, a Roma Capitale per l'importante lavoro che svolgono anche di presidio su alcune, a, mh, alcuni territori periferici però non intendo ehm, permettere che questa um, che questo documento possa diventare eh, invece um, diciamo um, uno strumento per avanzare o distribuire diciamo, consensi politici, quindi non voglio che sia strumentalizzata anche l'approvazione o meno di questo atto che è sicuramente importante e di cui queste attività necessitano ripeto è importante che sia dato questo sostegno economico alle attività ma non inserito all'interno di questo, di questo deliberato che ha un obiettivo un po' diverso Grazie. Yeah.